Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelo di cannella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti, più 12 ore di infusione e 6 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono acqua, cannella in stecche, amido e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua e la cannella. ed azioniamo il bimbi per 15 minuti, 100 gradi, velocità 1. Trasferiamo in una ciotola. Lasciamo in infusione per almeno 12 ore. Trascorso il tempo andiamo a filtrare il composto con un colino a maglie strette. Abbiamo filtrato il composto, adesso mettiamo nel boccale lo zucchero. l'amido e il composto di acqua e cannella ed azioniamo il bimbi per 15 minuti 100 gradi velocità 4 Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo per budini da 22-24 cm. Lasciamolo riposare in frigo per almeno 6 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il gelo dal frigo, adesso sformiamolo e serviamo. gelo di cannella. Grazie e alla prossima ricetta!